Per sedersi in OpenSim è facile, ma è più semplice se, come potete vedere, sedie o divani sono predisposti con uno script all'interno di seduta, la cosiddetta seduta. In questo caso, avvicinando il mouse alla sedia o al divano. Eh, compare una seggiolina e basta cliccare col sinistro del mouse e ci si siede in maniera corretta per alzarsi basta cliccare su alzati che sta qui in basso alzati Proviamo ora a sedirci sul gradino dove non c'è la seduta, magari in questo punto. Clicco con il destro del mouse, clicco su Siedi Qui e vedete che ah, mi sono eh, seduta anche se eh, malamente non poi nel punto eh, voluto. Clicco su Alzati. Posso provare a sedermi sul vaso sempre con il destro del mouse. Siedi qui e vedete che mi sono seduta all'incirca sul vaso. Ma la posa non è esattamente perfetta. Perché sul vaso non c'è lo script di eh, seduta. Ora eh, provo ad alzarmi, alzati, e mi avvicino all'albero. Clicco qui sull'albero col destro del mouse, siedi qui e vedete eh, eh, quindi un altro effetto che mi sono seduta in maniera un po' eh, scorretta alzati ora andiamo eh, nel, nel giardino qui mi giro tanto era per vedere, qui uh, ci sono, c'è eh, una specie di gradino, provo a sedermi qui, mi avvicino un po', siedi qui, Eh, mi sono seduta eh, proprio quasi dentro la colonna alzati quindi ci si può sedere e alzare da tutte le parti mi risiedo qui, siedi qui ma eh, come vedete non... Eh, la seduta eh, sugli oggetti che non hanno uno script è eh, a volte imperfetta, ma anche quando eh, sede, poltroni e divani hanno lo script, bisogna che questo script sia calcolato esattamente mh, nella X, nelle dimensioni della X, della Y no? e della Z, soprattutto per eh, della z per uh, dare la giusta uh, seduta alla uh, persona comunque è interessante questa cosa del potersi sedere sul, uh, sugli oggetti da qualsiasi parte e di potersi uh, poi alzare Adesso vediamo l'altra modalità di, eh, per sedersi dal menu io. Movimento, siediti. Vedete che eh, mi sono seduta in maniera abbastanza carina. Eh, in questo caso, per alzarmi... Clicco con il destro del mouse, alzati. Sempre dal menu io, in movimento, eh, ho anche il comando siedi a terra. Ecco, questo è l'effetto del siedi a terra utilizzando il eh, comando. non rimango in sospeso, non rimango storta e eh, quindi è un'ottima modalità anche questa per sedersi sempre con il destro del mouse alzati, mi alzo ecco fatto quindi abbiamo visto che ci si può sedere e alzare lo si può fare o eh, dal menu cliccando sull'avatar uh, siedi qui oppure dal menu io abbiamo anche detto dal menu io movimento siediti e uh, siedi anche a terra abbiamo anche detto che quando le sedie i divani o i letti hanno la posa ossia lo scripting dentro, ci si siede con più uh, facilità e in maniera più adeguata. Buonasera.